Kalinic-Andrea Silva, Montella sceglie il doppio attaccante per creare pericoli in zona gol. Andrea Silva più Nicola Kalinic, così Vincenzo Montella vuole provare a cercare la vittoria nellesordio in Europa League contro laustria-Vienna in trasferta. Una partita importante perché il club ci tiene a fare bene in Europa League, ma che ha assunto un valore ancora maggiore dopo il pesante stop dei rossoneri in campionato contro la Lazio. Una partita che fra i tanti problemi che ha evidenziato ha messo in mostra un attacco troppo sterile e lontano dallarea di rigore della squadra di Inzaghi. Putrone abbandonato a se stesso e i due esterni incapaci di servirlo nel migliore dei modi. Montella allora cambia e contro laustria Vienna mette due attaccanti veri dal primo minuto, insieme per cercare di occupare meglio lo spazio vicino alla porta avversaria, fornendo anche più riferimenti a centrocampisti ed esterni in fase di possesso palla. Andrea Silva, più Kalinecca con il portoghese che torna in campo dal primo minuto dopo qualche gara in panchina. Lex Porto si è fatto notare in zona gol nei playoff, ora Montella gli chiede di essere decisivo anche con avversari di un livello diverso. Il tecnico rossonero nutre una grandissima fiducia in Andrea Silva, un giocatore che secondo Montella ha solo bisogno di un periodo di adattamento al nostro calcio, prima di mostrare tutte le sue qualità. Leggermente diverso il discorso per quanto riguarda l'altro attaccante che partirà dal primo minuto e cioè Nicola Kalinek. Per lui il problema principale sembra essere la condizione fisica, non ancora al meglio dopo un'estate di tensione con la Fiorentina. Per un certo periodo il giocatore non si è presentato agli allenamenti pur di forzare il proprio arrivo al Milan e ora questa scelta si fa sentire nelle gambe. Montella però ha fiducia totale in Kalinic, giocatore cercato e voluto con forza per questo Milan. Il croato ha già giocato in Europa League con il Dnipro, ha esperienza internazionale ed è in grado, almeno sulla carta, di integrarsi bene con Andrea Silva laustria viene il primo esperimento di una coppia che potrebbe avere molte altre occasioni di giocare insieme nel corso della stagione. Senza dimenticare Cutrone e Suso, alternative offensive ben presenti nella mente di Montella.